Allora, Grazie per essere qui. Um, questo è un esperimento, nel senso che è successo, volevo intervistare, qualcuno forse ha visto le interviste che sto facendo a diversi esperti di terapia brevi. E a un certo punto mi sono detto intervistiamo quattro colleghi che sono anche docenti della scuola di specializzazione, uno è il direttore della scuola di specializzazione eh, che abbiamo fondato insieme, lui è il primo. Um, e poi facciamo questa cosa facciamola in una location unica tutti insieme perché perché sennò per me è un casino mettere insieme una persona viene da Torino uno da Cecina, uno da Padova eccetera, e poi ho detto visto che sono qui apriamo le porte vediamo se ai colleghi e in generale le persone possono interessare i temi delle terapie brevi soprattutto interessare come si fa la terapia breve in pratica? Come queste persone che a mio parere sono anche terapeuti brevi d'eccellenza, molto bravi, al di là dei ruoli accademici, come fanno loro, come fanno aiutare le persone in poco tempo? Io conosco tutti loro da uh, più di un lustro, alcuno anche da, da una decade o più. Ho detto oh, vediamo, vediamo un po' come funzionano nel parlare con loro, nel dialogo, ma tu come fai questo, tu come fai quest'altro e vengono fuori cose molto interessanti anche innovative che io spesso ho anche rubato nella mia pratica professionale. Alcuni hanno anche scritto libri o li avete visti anche in altre situazioni, quindi ho in testa due cose. Uno l'aspetto clinico, due l'aspetto professionale, cioè come si fa a lavorare da psicologo, cioè un pochino volevo creare su questo l'intervista, ho detto vediamo se qualcuno è interessato e sembra che qualcuno interessato lo sia, um, ogni intervista durerà super giù una trentina di minuti, non potrete fare domande perché queste sono le nostre interviste e è come se voi foste dietro lo specchio no? che osservate i pazienti. Daniela non puoi fare domande, <ride> le domande di Daniela sono sempre molto stimolanti, ok? però, però Daniela è, lei, è, lei. è una nostra corsista, è fantastica peraltro, grazie anche di, anzi, di essere qui, però, però ve li lascio nel senso che dopo quei 30 minuti, 30-40 al massimo, ci sono 15-20 minuti per espletare le funzioni naturali e fare quello che volete fare. C'è un coffee break qui offerto vostro. Eh, qui ci sono velandre, vado da mangiare, il caffè lo chiedete, ve lo fanno è tutto offerto dall'istituto ICNOS Davvero? No, no, no. non lo sapevo e, e lì potete assaltare l'intervistato e fargli domande iniziamo con Federico Piccerilli che è il direttore della scuola dell'istituto ICNOS non sarà una cosa spero molto formale quindi verrà un po' come, come viene ok? grazie ancora e come si dice buona visione, bu buon qualcosa buone cose Buon vento, perché tu dici buon vento quando, quando inizi. Allora io penso che ho questa domanda in testa da eoni, cioè tu che cosa fai col paziente? Eh, perché un'altra stavamo parlando tu ed io dentro il tuo studio, mi ricordo anche dove ero seduto io e dove eri seduto tu. Da ossessivo. Da ossessivo quale sono. E tu una cosa che mi dicesti fu, io gli faccio vedere quell'angolo lì perché magari ho la persona che vede questo, io gli faccio vedere quell'angolo lì. E che, che, che, che è niente ed è tutto. È spostare di... come nel golf, no? Sposti di 5 mm la mazza e la pallina va da tutt'altro. A te piace citare poi Wittgenstein, la mosca, non ti rubo la citazione, se vuoi la farai tu. E, cioè, tu quando ti siedi davanti al paziente, a quello nuovo, che fai, che pensi? Che osservi? La prima battuta osservo la persona, quindi la ripeto po al centro. Mm. Prima, il primo pensiero che ho è quello che ne usciremo vincenti entrambi. Ne usciremo vincenti entrambi. Sì, questa è la prima, la prima percezione. L'altra cosa rispetto alla, a fargli cambiare il punto di vista. Io ho il mio studio, ho una poltrona, c'ho a sinistra il secchio di immondizia. E all'angolo destro, quindi la persona non può vederlo, è una macchina da scrivere Olivetti del 1840, insomma, una macchina antica. Quindi il mio obiettivo è che lei possa spostare lo sguardo dal secchio della mondezza alla macchina da scrivere e quindi accompagnarla in questo, in questo processo. Aspetta, però, questo mi stai dicendo. Simbolicamente ho proprio anche l'idea di riuscire, cioè mettergliele messi là appositamente per. fantastico! fantastico. Cioè, Sia il discorso simbolico è il fatto che tutte le persone che entrano a studio da me non vedono assolutamente quella macchina da scrivere, per quanto insomma sia un oggetto. Eh. è bello, è bello, bello insomma. Sì. perché ce l'hanno dietro. Ce l'hanno dietro. È vero. però nemmeno l'entrata che comunque sarebbe visibile, nessuno lo vede, perché mm -hmm. tutti cercano, qual è la mia sedia, qual è la mia poltrona. ok? Quindi, una volta messi tutta la sedia, l'obiettivo è che loro. Possono guardare anche, quella, anche nella pratica quella, quella macchina da scrivere, quindi rendersi conto e attraverso questo accompagnarli nel processo di vedere la vita secondo un altro punto di vista. Mm. Però la prima cosa che faccio è chiamarli per nome. Quando entrano le persone, la prima battuta è ci diamo del tu, e qua il buon vento ti porta, mm -hmm. qui da mm -hmm. me. Quindi per questo anche la mia citazione insomma, è Buon Vento, perché io penso che comunque il vento sia di cambiamento, quindi è sempre un buon vento. Tu c'è questa cosa che a me fa impazzire, um, ti ricordi quella volta che stavamo facendo una riunione con Pierpaolo e, e tu avevi appena finito la seduta mm -hmm. e avevi questi jeans, co, stra, pantaloni sì, con le ginocchia strappate, da povero, da povero. e io ti ho detto, poi mi arriva dell'energy che costano 200 euro, non lo so, e io ti ho detto, ho mai visto il paziente così? E tu mi hai risposto una cosa come studio mio, regole mie. Che è fantastico, no? Perché è come quando Milton Erickson, eh, non ricordo chi, gli disse ma stai in questo studio bruttino con le cose, eh, gli ammadietti di metallo? E lui disse sì, ma ci sono io là dentro. Oppure quell'altra volta in cui ti ho sentito, che ero un, un paziente che magari nella testa di... Un terapeuta con un certo tipo di idee, di aspettative, eh, avrebbe potuto leggere quello che sa per dire il paziente in una maniera squalificante, che il paziente ti disse come te devo chiamare, eh? cioè, come te devo chiamare, e te lo, guardai e, e lo guardassi e gli dicesti chiamami un po' come te pare, Federico va bene, è, è bello questo perché proprio il destrutturare, il togliersi il camice, no? Diciamo che, che la mia esperienza nasce nel 1999 <ride> e quindi insomma, siamo ormai so 20 anni, a parte il discorso di studi nasce in un centro per disabili con disabilità grave, mm. e quindi il mio primo lavoro fu con un ragazzo, insomma, ci il nome a casa, non, non il suo nome, però con Giovanni, ehm, il mio primo intervento fu quello di rileggere tutti i libri e tutte le cose che ho letto rispetto all'università sui disturbi dello spettro autistico, attualmente sono disturbi dello spettro allora allora c'erano altre definizioni, poi cambiano le cose negli anni, no? strano pure questa, questa questione. Pur cambiando le cose, però lui si è sempre chiamato Giovanni, nel senso certo. che sono vent'anni che Giovanni si chiama. E lì la, la cosa sorprendente per me fu il fatto che eh, sono riuscito a entrare in relazione con lui nel momento in cui ho tolto tutto quello che avevo studiato, e mi sono rivolto a Giovanni. Che hai fatto? Lo guardavo negli occhi, ho levato strutture, Ho eliminato il fatto del condizionamento operante, condizionamento automatico, condizionamento cioè, insomma, tutte quelle cose che. Eh, avevo letto vari libri perché, comunque, la, la tensione e l'emozione di lavorare con persone con disabilità, anche grave e gravissima, era una responsabilità. E semplicemente ho guardato in faccia. Siamo entrati in relazione e da lì si è cominciato tutto il lavoro educativo, più che, più che terapeutico. Però è stata quella la differenza, cioè io oggi le persone che arrivano le... e quindi anche i miei jeans più o meno strappati, poi nel senso dipende quello che metto la mattina, non vado sempre in giro strappato, in ciabatte. In ciabatte, mi è capitato pure in ciabatte però. Davvero? Sì, eh, mi è capitato al bar, mi è capitato al ristorante, insomma ho fatto varie, varie situazioni di intervento e ho realizzato che dovevo semplicemente rivolgermi alle persone, per nome, senza sovrastrutture, senza etichette. Ero già partito dal discorso della tesi di laurea, ho fatto una tesi sulla la carriera di piante, quindi tutta la l'ho approfondita parecchio. e Ti rendi conto che se tu vai per etichette, confermi l'ipotesi. Mm -hmm. Quindi questo è stato un po' il mio, il mio processo. Fammi tornare un po' dentro, dentro la seduta, mm -hmm. hai detto, gli fai guardare l'altro angolo, gli fai guardare l'altro punti di vista. Però cioè, fammi capire proprio in pratica, tu hai cioè, il paziente, che, che, che fai? Che, lo so che non possiamo usare una cosa per ognuno, no? Idealmente però avrai qualche maripunto fisso, qualche linea guida. Il punto fisso e linea guida sono. Intanto ti faccio guardare da muro bianco, che poi la studio in realtà non è bianco, ma è lilla. E quindi faccio puntare la. visualizzare quali sono i punti fermi della sua vita. Cioè gli chiedi guarda eh, come un'induzione ipnotica? Sì. Ok? C'è una loro, tecnica di visualizzazione. Il muro sta tutto. alla mia sinistra e il loro sta nella loro destra rispetto alle nostre okay. posizioni. E quindi faccio visualizzare il muro e faccio intanto immaginare quali sono, immaginando una scalata in montagna, quali sono i punti fermi in cui loro potrebbero in qualche modo trovare presa. Cioè, quindi, cioè, cioè, cioè, aspetta, cioè. E... cioè Cos'è? Definire l'obiettivo? No, definire i punti fermi che attualmente hanno. Ok. Quindi inizialmente di... i chiodi? Da cui insomma partire necessariamente risorse interne ed esterne mm -hmm. quindi questo è il primo passaggio e quindi anche nei momenti di diciamo di cacca eh, le persone hanno, comunque hanno dei chiodi ok quindi nei momento in cui loro fissano questa situazione mi raccontano come sono i chiodi fermi e quindi esplorano tutte le risorse interne ed esterne è la prima cosa che fai o prima gli chiedi il problema qual è la cosa ti ha portato qui eccetera prima chiedo cos'è il problema eccetera problem... e poi di ok non necessariamente di parlo del problema potrei parlare della soluzione <ride> Okay, sì. Quindi, che soluzione hai tentato, eccetera. Okay. Non è, eh, il mio approccio breve, comunque, passa attraverso la singola, solution focus, a televisione strategica, telepia strategica familiare. Quindi attualmente no, non c'è una non uso protocollo standard, okay? mm -hmm. In base alla persona, l'abito è tagliato su misura. Questa non è, una, non è una cosa mia, insomma, ma eh, ogni persona ha il suo il suo percorso. Quindi gli chiedi: però, poi... comunque questo è fondamentale per sì. me: risorse interne ed esterne della persona. Sì. Come fondamentale è fondamentale il fatto di poi fare questo movimento, prova a fare così col viso, ok? Le persone fanno così col viso girano lo sguardo e quindi vanno alla mia macchina da scrivere. Ok. E quindi tendenzialmente la maggior parte fa. Ma c'è sempre stata. Ma oh, fantastico. E lì poi insomma tutto il discorso del, del processo di cambiamento legato al fatto del punto di vista. Sì, c'è sempre stata. Quindi usi tanto la comunicazione in diretta? Molto. Fantastico, vedi questa è una cosa di te che non sapevo. Vabbè, non stai sempre nella stanza con me, no? Non <ride> ci sto mai quasi. Ok, ok, carino, carino. Questo comunque porta a una serie di suggestioni che poi ci aiutano a ragionare su altro. Però il fondamento poi è il discorso risorse e centralità della persona, quindi come dicevo prima, Giovanni piuttosto che persona con disturbo dello spettro autistico, e risorse interne ed esterne, visualizzate sul muro. Insomma, mi piace immaginarlo come una rampicata in montagna. Insomma, eh, c'è da dire che soffro di vertigini, quindi insomma, non è l'esempio più cassante della mia vita, però mi piace. Certo. Quindi ho sempre usato questo.